Benvenuti, benvenuti ad un nuovo tutorial firmato FabioAmbrosi.it Questo tutorial è un po' particolare, perché? Perché è nato tutto con l'intenzione di raccontarvi le novità introdotte da Adobe nella versione Premiere 2019 per quanto riguarda la grafica vettoriale. In realtà poi girando su internet mi sono accorto che la domanda che molti fanno ai vari forum e alle varie community riguarda proprio la possibilità di utilizzare loghi generati per esempio in Adobe Illustrator, quindi vettoriali, direttamente dentro ad Adobe Premiere. Molti chiedono è possibile importare un logo fatto con Illustrator, ingrandirlo e lavorarlo come se noi lavorassimo in, in Illustrator, quindi senza perdere qualità, in altre parole, totalmente infatti vettoriale? Questa più o meno è una domanda che molti eh, fanno nelle va nei vari forum e nelle varie community. Quindi mi sono detto sì ok parlerò delle piccole novità introdotte in Premiere per quanto riguarda la grafica vettoriale però sostanzialmente forse è il caso di rispondere un po' una volta per tutte a questa famosa, a questa famosa domanda. È possibile lavorare file vettoriali direttamente in Premiere? Fantastico! Prima di andare avanti, una piccola premessa. Io non sono un grafico, conosco Premiere e in questi video tutorial sto cercando di condividere con voi quello che so. Se ovviamente tra chi mi ascolta e tra chi guarda questi tutorial c'è qualcuno che ne sa più di me, ecco, commentando questo video può condividere con tutti noi la sua conoscenza. Quindi ovviamente se dovessi dire delle fandoni o qualcuno dovesse aggiungere qualcosa può farlo liberamente commentando questo video iscrivetevi al mio canale youtube perché quotidianamente no ma diciamo settimanalmente cerco di aggiungere nuovi tutorial e soprattutto di continuare il corso di montaggio video con Adobe Premiere dedicato a coloro che Premiere invece non lo conoscono proprio, Ecco quindi se volete iscrivetevi, e soprattutto venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it perché ogni tutorial che cerco di realizzare su YouTube eh, ha una controparte scritta, un articolo dove cerco di sintetizzare quello che ci siamo detti eh, nel corso di questi video su YouTube. Perfetto, detto questo passiamo a Premiere. Eccoci finalmente in Adobe Premiere. Prima di iniziare ad esplorare il meraviglioso mondo della grafica vettoriale bisogna fare una distinzione, e lo dico magari per quelli che non conoscono questa distinzione, fra grafica vettoriale e grafica raster. Di che cosa stiamo parlando? Iniziamo subito con la tipologia di immagini che un po' noi tutti conosciamo e viviamo nell'esperienza di tutti i giorni, le grafiche o meglio le immagini rasterizzate, di cosa stiamo parlando? Avete presente quando scattate una fotografia con la vostra macchina fotografica, poi tornate a casa e cercate di ingrandirla per vedere magari un dettaglio e invece di vedere il dettaglio scoprite dei pixel giganti, grandi come una casa? Facciamo un esempio. Avete presente quando avete una fotografia tipo questa e volete ingrandirla per andare a vedere il lago o qualche dettaglio che magari vi siete persi quando eravate in vacanza con la famiglia e invece di vedere il dettaglio zoomando, zoomando, zoomando ecco, trovate soltanto pixel grandi come una casa e ovviamente tutto sfocato, ecco questo è il problema che si crea quando lavoriamo con la grafica raster. Raster è un termine inglese che significa griglia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che queste immagini, per esempio la fotografia che avete davanti a voi, eh, sono composte da una griglia di pixel. I pixel immaginateli come dei tanti puntini rettangolari che messi tutti insieme formano la nostra immagine. Ecco, il problema delle immagini rasterizzate è che quando le andiamo ad ingrandire eccessivamente mostriamo sostanzialmente il trucco ovvero i pixel che compongono la nostra fotografia quindi il grande problema per chi lavora con adobe premiere nel dover lavorare con file rasterizzati è proprio quello di non poter ingrandire a piacimento le immagini senza dover sacrificare in qualche modo la qualità, ecco perché io quando insegno Adobe Premiere a chi non ha mai utilizzato Premiere in vita sua consiglio sempre evitate di scalare troppo un'immagine e di ingrandirla troppo perché oltre il 120, 130, 150% di scala iniziano a vedersi delle imperfezioni, iniziano a vedersi i pixel questo dicevo è il problema che ha la grafica raster rasterizzata problema che invece non hanno le immagini vettoriali. Qual è la differenza tra un'immagine rasterizzata e un'immagine vettoriale? Se l'immagine eh, rasterizza, rasterizzata è composta da una griglia di pixel, al contrario un'immagine vettoriale non è composta da pixel ma è composta da Geometria di quella che avete per esempio studiato a scuola. Quindi cerchi, quadrati, rettangoli che messi insieme in maniera molto creativa e molto artistica possono formare loghi eh, anche molto, molto molto molto molto molto complessi. Immaginate per esempio il logo della Coca Cola. Okay? Se lo andiamo a scomporre altro non è che un insieme di curve, di formule matematiche che descrivono in qualche modo eh, un'immagine che è quella del logo della Coca Cola. Quindi se una fotografia non possiamo ingrandirla all'infinito perché altrimenti come in questo caso andremo a svelare i pixel che compongono l'immagine, questo non accade con la grafica, con la grafica vettoriale. Vogliamo vedere un esempio? Passiamo immediatamente ad After Effects. Questo è After Effects, non ne parleremo in maniera approfondita in questo tutorial, però vogliamo vedere un attimino come si comporta After Effects con la grafica vettoriale e così capiremo di che cosa stiamo parlando? Importiamo una grafica vettoriale Io ho scaricato da un sito che poi vi mostrerò Comunque il link è presente sul sito fabioambrosi.it Un sito meraviglioso dove potete scaricare tutti i loghi vettoriali dei brand più famosi, più famosi del mondo Io visto che ci troviamo in, in argomento, visto che stiamo parlando di Adobe Ho scaricato il logo della Adobe okay? Eccolo qui lo Creiamo una nuova composizione Anzi, creiamo direttamente una composizione a mano in HD, quindi 1920x1080, 25 fotogrammi al secondo, eh, i secondi bastano e avanzano per quello che dobbiamo fare. Ok, importiamo l'immagine che abbiamo appena scaricato all'interno di questa composizione OILA. È un'immagine piccolissima, è impossibile vederla. Allora, noi facciamo una bella cosa, ingrandiamo con il tasto S della nostra tastiera. After Effects riesce a gestire questa famosa grafica vettoriale. Ecco, cosa ha di speciale questo, questo logo? È un logo creato probabilmente con un software come Illustrator eh, che non è rasterizzato ma è un logo vettoriale. In altre parole è un insieme di funzioni matematiche che descrivono questa immagine quindi noi possiamo andarlo ad ingrandire praticamente all'infinito e come potete vedere la A di Adobe non perde mai qualità, guardate il logo ok? Se io vado ad ingrandire questo logo aggiungendo due zeri alla scala, forse è esagerato aggiungiamo uno zero soltanto alla scala ok? Se io vado a vedere questo, questo logo il logo non perde assolutamente di, di, di risoluzione non perde assolutamente qualità la linea è sempre netta e sempre pulita e noi questo logo lo possiamo ingrandire a piacimento perché appunto si tratta di un logo vettoriale, se con la fotografia del lago questa operazione non è possibile perché la fotografia è un oggetto rasterizzato quindi composto da pixel, al contrario un'immagine vettoriale, direi la figata di un'immagine vettoriale è che noi possiamo ingrandirla in Definitivamente si può dire in definitiva, diciamo uguale via all'infinito eh, senza perdere assolutamente qualità. Ecco, questa è la maniera più semplice per descrivere la differenza fra un'immagine vettoriale e un'immagine rasterizzata. Ed è qui chiaro che un montatore video, o forse meglio, un grafico, però può anche servire a un montatore video. Può avere l'esigenza di ingrandire un logo, per esempio, e quindi la domanda che spesso si fa è possibile fare questo lavoro che stiamo facendo con After Effects, quindi ingrandire in maniera infinita un logo senza perdere qualità anche in Premiere? Risposta semplice, purtroppo no non è possibile fare il lavoro che abbiamo fatto con After Effects eh, direttamente in, in, Adobe, in Adobe Premiere. Premiere per quanto abbia introdotto alcune funzioni interessanti per quanto riguarda la gestione della grafica vettoriale, tra virgolette, tra un po' capirete perché tra virgolette, ancora alla release 2019 non può gestire Uh, oggetti vettoriali in senso puro mi spiego: nessuno mi proibisce di importare il file che abbiamo importato, per esempio, prima in After Effects. Lo possiamo importare, è un file vettoriale, ma Premiere lo importa tranquillamente. Tuttavia, quando importiamo un oggetto vettoriale dentro, ad After, eh, dentro a Premiere, Premiere appena lo importa lo rasterizza, quindi crea la sua griglia di pixel eh, come avete visto fare prima con, con la fotografia quindi facciamo la prova, proviamo ad ingrandire questo logo direttamente in, in Premiere vediamo la conferma quello che vi sto dicendo abilitiamo la griglia trasparenza così da vedere meglio quello che stiamo facendo vado ad ingrandire, come potete vedere purtroppo purtroppo Premiere non mantiene il, il file vettoriale che noi ci saremmo, ci saremmo aspettati e tutti i pixel vengono inevitabilmente rivelati e, e la nostra immagine perde definitivamente eh, qualità. Okay? Questo è il grande problema che molti cercano di aggirare e di risolvere. Appunto, come risolvere? Oh, ci sono. Diversi modi, due in particolare, per poter risolvere questo, questo problema. La soluzione che io consiglio, la soluzione migliore di tutte, secondo me, è quella di lavorare in, in After Effects e solo in un secondo momento renderizzare la clip, la vostra animazione e importarla in Premiere o in alternativa utilizzare la grafica essenziale che è uno strumento molto comodo perché in pochi passaggi vi permette di creare una grafica essenziale che poi potrete importare direttamente in, in Premiere. Ma questo è argomento di altro tutorial, lo vedremo nei prossimi giorni. La seconda soluzione è una soluzione un po' come si dice una pezza, eh? mettiamoci una pezza, forse la soluzione più scontata è quella di lavorare il nostro logo direttamente in illustrator eh, generare un'immagine png o un natif eh, o a seconda di quello che dovete fare di una risoluzione molto molto molto grande quindi in altre parole lo scaling lo andate a fare direttamente in illustrator e poi importare la vostra nuova immagine di eh, una risoluzione almeno due volte quella della vostra sequenza direttamente in, in Premiere in maniera tale da non avere problemi di, di, di scala ok detto questo andiamo a vedere quali sono le novità introdotte da eh, ad Adobe Premiere nella release 2019 perché qualcosina qualcosina per iniziare a lavorare con la grafica vettoriale in, in Premiere qualcosina è stata fatta ok Vediamo quali sono le novità. Intanto vi dico che se è vero che non è possibile lavorare con grafica vettoriale pura direttamente in Premiere è però vero che dalla release 2019, quindi dalla versione 13.0 Premiere permette di trattare come oggetti vettoriali tutti gli elementi grafici generati all'interno di Premiere. Stiamo parlando della grafica. Di Premiere, quindi titoli, scritte, eh, semplici forme come cerchi e quadrati creati all'interno di Premiere possono essere ingranditi senza preoccuparci troppo di perdere, di perdere la qualità. Come fare? Allora, vediamo subito. Io qui mi sono messo un po' di elementi ma per fare un po' di chiarezza spostiamo le cose questo non serve via ok utilizziamo per adesso questi due cerchi ok sono due banalissimi cerchi creati utilizzando la grafica interna di premiere il primo cerchio è quello di destra eccolo qua il secondo cerchio quello più in alto è quello di sinistra ok come poter trattare questi due oggetti eh, come fossero grafica vettoriale se evidenziate il primo oggetto, per esempio il primo cerchio, okay, e andate a buttare un occhio qui nella gestione degli effetti, nel pannello controllo effetti, noterete che Adobe, e ingrandisco così lo vedete meglio, ha introdotto un nuovo, un nuovo, una nuova funzione, un nuovo strumento chiamato movimento vettoriale. Ecco questo, questo tasto questa tab è disponibile solamente per la grafica generata all'interno di premiere se andiamo ad espandere questa tab troveremo tutti quegli strumenti che normalmente siamo soliti trovare dentro la vecchia e solita tab movimento vale a dire trovate la posizione la scala la rotazione il punto di ancoraggio con una differenza importante che se noi andiamo a a utilizzare questo strumento movimento vettoriale quando andiamo ad ingrandire il nostro cerchio non andremo a perdere minimamente qualità anche se lo scaliamo praticamente di tantissime, di tantissime unità vedete che non c'è assolutamente perdita al contrario se invece di utilizzare lo strumento Uh, movimento vettoriale utilizzassi il solito vecchio strumento movimento presente praticamente in tutti gli oggetti multimediali di adobe premiere ecco che premiere invece utilizza e tratta questo cerchio come fosse una grafica tradizionale come fosse una grafica rasterizzata e quindi avrei una perdita netta di informazioni e vedrei sostanzialmente i pixel di cui secondo lui è composta questa immagine. Questo è valido per le forme generate all'interno di, di Premiere, quindi cerchi o meglio ellissi, eh, rettangoli, eccetera, eccetera, ma è valido anche per i titoli. Okay? Ad esempio, qui abbiamo un titolo, un titolo di esempio, generato sempre all'interno di Premiere. Se io utilizzassi per ingrandire questo titolo il vecchio pannello movimento vedete che io ho una significativa perdita di informazioni e magari questo è quello che non voglio. Se io invece di utilizzare il pannello movimento vado ad utilizzare il movimento vettoriale per ingrandire vedete che posso ingrandire quanto voglio e le informazioni restano tutte e il mio titolo non ha nessunissima perdita eh, di qualità. Okay? Queste le informazioni per quanto riguarda la grafica vettoriale introdotta timidamente direi in Adobe Premiere 2019. Ancora non è possibile lavorare con immagini vettoriali pure de dentro a Premiere direttamente, per farlo dovete appoggiarvi ad Adobe Illustrator e ad Adobe After Effects, però... Come vedete già in questa release almeno la grafica generata dentro a Premiere inizia a poter essere trattata in maniera vettoriale. Se avete dubbi, domande o volete precisare qualcosa, volete aggiungere qualcosa, fatelo tranquillamente rispondendo ai commenti, scrivendo un commento o rispondendo a un commento direttamente eh, sotto questo video iscrivetevi al mio canale YouTube Fabio Ambrosi, venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it grazie mille a chi mi ha seguito, appuntamento al prossimo tutorial, ciao!